Ciao a tutti sono Mr. Duck e benvenuti in questo nuovo video Oggi fa vi farò vedere come andremo su Marte con questa nuova astronave costruita dal me e il nostro pilota Ronald Kerman l'omino verde che vedete alla vostra destra in basso Vediamo cosa succederà a questa astronave se riuscirà a salire oltre l'atmosfera. La partiti per ora tutto bene un po' zico zago Ecco zago a vedere a ricorreggere più forte possibile e vittoria oh mio dio Abbiamo fatto andare su Marte